Grazie, bentornati in un nuovo video. Oggi cambiamo location, sono seduta al mio Bonity Desk, ovvero la scrivania dove mi trucco, perché voglio parlarvi di un piccolo apparecchio che io uso già da qualche anno e che ho acquistato in Austria. Um, e quindi colgo l'occasione per dire che questa non è una collaborazione, l'ho proprio comprato io tanti anni fa e mi trovo bene, ma siccome qui in Italia non l'ho mai visto, volevo mostrarvelo. È un piccolo uh, aiuto alla nostra bellezza o oh, bruttezza come dico io oggi parliamo dello Starlift di Nova Royal quindi come vi dicevo la ditta non mi ha pagato per farvelo vedere assolutamente anzi vive di rendita con quello che spendo da loro ehm, perché quando vado in Austria faccio sempre grande scorta allora, lo, io l'ho comprato in Austria lo trovo in Austria però sappiate che fino a poco tempo fa c'era anche su Amazon quindi non so adesso se c'è ancora o no potrebbe esserci questo apparecchietto si chiama Starlift, l'azienda si chiama Nova Royal ed è un piccolo apparecchio professionale che va a sfruttare gli ioni di litio eh, e serve appunto per appianare i segni di espressione e rendere più tonica e luminosa la pelle. Funziona esattamente come un rullo di Giada. Come potete vedere c'è questo rullino di metallo che eh, quando va a contatto della pelle va a, ad azionare una luce blu che è quella degli ioni. Quindi se io vado ad accenderlo, questo è il tasto di accensione, come potete vedere, si accende questa lucettina blu che appunto va a, a, a attivare gli ioni. Dopodiché abbiamo questa levetta qua, dove non, si, non riesco a farvi vedere una cipa, però cambia l'intensità degli ioni che noi andiamo a... a, a Far funzionare insomma eh, se partite dal primo step ovviamente il livello sarà uno man mano che andate avanti a utilizzarlo arriverete fino a 5 dopodiché avete questo piccolo pulsante che serve per cambiare gli ioni da positivi a negativi perché un giorno utilizzate gli ioni positivi e un giorno utilizzerete gli ioni negativi quindi ricordatevi che se oggi utilizziamo il più come l'ho già impulsato io domani andiamo ad utilizzare il meno la cosa importante prima di iniziare a usare questo piccolo apparecchio è quella di togliere qualsiasi tipo di metallo da noi, quindi niente orecchini, niente anelli, niente bracciali, niente collanine. Io purtroppo ho questi due cerchietti che cioè, mh, sono lì da quando avevo 15 anni e non riesco a toglierli e quindi me li tengo così come sono, sperando che non facciano casino. Poi la seconda cosa fondamentale è che esattamente come il rullo di Giada vuole un olio eh, per non frizionare la pelle e per comunque rendere più eh, completo il trattamento, anche questo necessita di essere coadiuvato da un siero o un olio. Io utilizzo le ampolline. Queste sono appunto, è un siero da 6 mm, l'ampollina è fatta così, dentro nel pacchettino ce ne sono 6 spesso vengono vendute insieme a, in offerta all'apparecchio all e ogni ampollina è fatta in questa maniera. Un'ampollina dura circa 2-3 giorni, quindi eh, faccio un po' di trattamenti, almeno 2-3 giorni, perché è molto, eh, come l'olio, è molto vischiosa questo tappino per aprirla in modo che poi possiate appunto richiuderla tranquillamente senza che eh, faccia ossidazione ovviamente se l'aprite usatela entro i tre giorni non tenetela fino a Natale aperta ehm, quindi vi faccio vedere come funziona io accendo allora ah no l'ultima cosa importante prima di andare avanti io andrevo utilizzato tutti i giorni, loro dicono di utilizzarlo tranquillamente tutti i giorni, io in realtà alterno una settimana sì e una settimana no, perché non voglio che la pelle si abitui troppo. Ogni settimana faccio scattare il livello degli ioni, quindi se questa settimana utilizzo, utilizzo per 2-3 giorni il livello 1, poi dopo 2-3 giorni metto il livello 1 e mezzo. E la settimana quando andrò a riutilizzarla dopo faccio due, due e mezzo e via dicendo: quando arrivo a cinque, io lo interrompo per due o tre mesi proprio perché voglio che la pelle non si abitui a questa cosa, perché sapete che appunto il nostro corpo diventa poi abitudinario, no? E quindi, come tutte le cose, come cambiate le creme, va cambiata anche, cioè va sospesa anche questa camino, io la sospendo. Detto questo, come procediamo? Io lo vado ad applicare sul decolleté, sul collo e sul viso e vado per step. Non vi dovete soffermarvi molto, nel senso che fate due o tre passaggi e poi cambiate zona. Questo perché appunto uh, uh, con gli ioni uh, uh, è consigliato non soffermarsi troppo su una zona. Io vado a mettere un pochino di crema di siero, come potete vedere è proprio vischiosello, lo vado a mettere sul mio décolleté e sul collo in questa maniera e poi prima di farlo assorbire accendo il mio apparecchietto in questa maniera, è già posizionato sul più perché oggi utilizzo quelli positivi e vado a fare questo passaggio. E vedete che vi si asciuga come a me vado ne metto ancora un goccino e vado a mettere altro siero adesso non me si è asciugato perché vi stavo parlando ancora quando l'ho messo ovviamente zona tiroide non vi soffermate troppo a lungo e ricordatevi di evitare assolutamente la zona contorno occhi ok fatto décolleté e collo, andiamo a fare il viso, quindi Io sul contorno occhi lo lavoro in questa maniera, solo siero e dopodiché andiamo a fare esattamente come il wash. Il profumo sa tipo ma, di come di un bonbon. Ecco, salto la zona occhi perché ovviamente non va usato sulla zona occhi e vado a fare la fronte. E le tempi. In questa maniera. Finito. Spegniamo. Io porterò sul meno perché così domani farò la parte negativa e vado poi se è rimasto del residuo di siero vado a massaggiarlo questo trattamento io lo faccio prima della ehm, della schicchia quotidiana quindi vado a dare un'ultima passata mi vedete molto veloce eh? non serve stare a lungo vado proprio a massaggiare bene e come dicevo è, è parecchio il liquido quindi mi dura a volte mi dura anche 4 giorni dipende da quanto me ne metto ed e voilà fatto adesso io sono andata Ovviamente più veloce, però ricordatevi movimenti rapidi, non soffermatevi troppo, eh, sempre verso l'alto e eh, quando sentite la pelle seccarsi eh, andate a, a, a rimettere il siero e vedrete i risultati dopo qualche mese si vedono perché la pelle appare proprio più tonica più luminosa, un pochino più distesa io non mi sto trovando male con questo aggeggino qua per pulirlo, per pulire il rullo ovviamente non va bagnato ma va pulito con un panno umido e a posto così se volete un effetto più intensivo potete riporlo in frigorifero in modo che la parte di metallo diventa fredda e voilà, questo è quanto spero eh di essere stata chiara ed esaustiva e fatemi sapere qui sotto eh, cosa ve ne pare se, se è una cosa che vorreste provare o meno. Eh, non vi nascondo che se in Austria trovo una buona offerta eh, potrebbe esserci un giveaway. Intanto vi mando un bacio, però non è detto, non lo so, vedremo. Intanto vi mando un bacio e vi saluto. Ciao ragazze!